a tutti oggi prepareremo il budino Nesquik il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 6 ore di raffreddamento in frigo gli ingredienti sono panna fresca per dolci preparato tipo Nesquik bimbi zucchero e gelatina in fogli ammollata in acqua fredda diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna lo zucchero e la gelatina in fogli che abbiamo già mollato in acqua fredda la strizziamo chiudiamo con il coperchio e un in misurino inizioniamo il bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 5. Trasferiamo il composto negli stampini e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Una volta essi sono raffreddati riponiamoli in frigo per almeno 6 ore. I budini sono pronti, sformiamoli e impiattiamo. Budino Nesquik, grazie e alla prossima ricetta!